Wella picciotti e benvenuti in questo nuovo video In tanti mi avete consigliato di fare la reaction a questo pezzo Si tratta di un certo spezia con due Z, Ma non si scrive con una? Vabbè, il pezzo si intitola quanti? Eh no, il pezzo si intitola lei deve sapere Lei deve sapere il titolo Ed ho spulciato sul suo Instagram, ci cioè ho capito poco, non so bene cosa aspettarmi Ma abbiamo già perso troppo tempo Bando alle ciance, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, scrivere un commento e condividere il video se vi piacerà e tenere allacciate le cinture di sicurezza durante le operazioni di decollo e atterraggio e buon volo! 3, 2, 1, via! Ci sono i una di famiglia, ci sono sempre i parenti che non ricordo, ci sono sempre in una grande famiglia. Ed è colpa mia se molti non so nominarli Ma lei è grande, ora lei deve sapere che C'è spezie nella famiglia Insieme a tutti gli altri Ora lei deve sapere che C'è spezzi nella famiglia Insieme a tutti gli altri Perché c'era già Johnny Marsiglia C'erano già Stocca e Mad E c'è già Davide e E c'è già Samuele Violante E c'è lo zio Triste e gli ho il Killjoy, il Degg, sono chissà Chuck Blank, ora c'è Spezzi in ora sicuramente ce ne tanti altri ma una lista di nomi che non chiami e pagine bianche ed io con lei gioco al telefono senza fili con lei mando messaggi come se arrivassero le li ho fatti ascoltare a Croazia e sono scappato via ed ho fatto un disco sull'amore ho a Eros ho fatto un disco sull'amore corrisposto a Eros perché l'amore è vero e nella distanza credo uniti i due concetti in un'unica opera, telefilia Nella sabbia a me lo sanno pane. Magari faccio me la pelle, ma sono chi mi raggia. Sanno <tiposite> pane, faccio meno a pelle, ma <tiposite> <sono> <tiposite> mio raggia. Sto zitto, zitto, zitto, non le chiedo scuse. Se mi inferno, non lo so l'imparata da lei. Silenzio e dono, grazie. come mi una cosa segreta. Ma da me imparato che la musica è di chi la fa, oltre che di chi la usa. La musica è docile. Ora c'è specie doppia zeta. No ne approfitto di questo momento morto del pezzo per ricordarvi di supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, attivando le notifiche, seguitemi su Instagram, spezie con due z, scritto tutto attaccato, fra pochi minuti siamo a destinazione. Non staccare. non staccare, Ora Bene, il video finisce qui, il pezzo mi è piaciuto in generale, non mi ha lasciato un granché in particolare, però ok, sicuramente è un pezzo complesso, non so, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo alla prossima, rimanete aggiornati, grazie per aver scelto la nostra compagnia di viaggi.